Grazie Presidente, eh, no, io volevo semplicemente mh, sottolineare un punto che della delibera è poco chiaro e cioè il punto numero 4, quello di prevedere all'interno di nuovi appalti di Roma Capitale sui parchi giochi per bambini dei fondi specifici, di solito i fondi specifici si prevedono in un bilancio e non eh, in una gara d'appalto cioè la gara d'appalto segue quello che poi è il finanziamento che sta in bilancio quindi questo punto eh, a mio avviso insomma, non è proprio corretto se lo dobbiamo considerare tra eh, i punti diciamo, della, del, diciamo tra il deliberato poi volevo mettere in evidenza una cosa in particolare come sottolineava il consigliere Diaco che eh, l'assessora sta lavorando su qualcosa di più strutturale, di più ampio, che prevede poi, tra l'altro, non soltanto un parco giochi specifico di nicchia, cioè, ma per tutti i bambini, cioè nel senso il parco giochi ampliato a tutti, quindi non diciamo, la ristrutturazione di un pezzo, ma prevedere il parco giochi per tutti. Quindi un milione di euro che praticamente sono stati stanziati, sono stati stanziati in quest'ottica. Il lavoro si sta facendo, ci sta appunto lavorando l'assessora e, e questa delibera è abbastanza diciamo, parziale, riduttiva rispetto al lavoro più strutturato che sta facendo l'assessora. Ora avevamo chiesto a, al consigliere di, diciamo, di ritirare la delibera e di ragionare insieme, fare un, un lavoro di congiunto in commissione dove veniva fatta una delibera di tutti, maggioranza e opposizione, proprio sul tema, proprio perché è sentito sia dalla maggioranza che dall'opposizione, perché questa questo non deve essere un argomento, diciamo politico, ma un argomento di tutti, però a quanto pare non siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo, c'è cioè, eh, stata forse qualche fretta del caso, quindi cioè, che dire, se eh, hanno la volontà, di fare una delibera con tutti noi, noi siamo d'accordissimo a farla e dopo ascolteremo anche la Chiaro, assessora in merito. Grazie. A lei è